Buongiorno a tutti, sono il dottor Emanuele Baldassarre all'ospedale regionale di Aosta. e Ho avuto il piacere e l'onore di aiutare oggi il dottor Antonini in due interventi di posizionamento protesi peniena con accesso infrapubblico. Ad Aosta ho iniziato già questa procedura da un paio di mesi. E dopo un'esperienza con l'approccio classico penoscrotale. Eh, ero molto incuriosito di vedere, soprattutto lui che operava, e alcuni dettagli perché mi sono reso conto che è una chirurgia molto molto di dettagli, soprattutto nella posizione del paziente e nell'essenzialità dei movimenti. In Questo Gabriele è veramente un maestro. E niente, spero di proseguire sia questi interventi ad Aosta e soprattutto mantenere il rapporto con Gabriele perché comunque avere una persona dedicata a questo con la sua esperienza è una possibilità molto importante per crescere.